Ciao bambini, benvenuti nel mio salotto. Quello è l'angolino dove io mi metto sempre a leggere. Beh, lui, indovinate chi è. Mi sono ricordata che vi avevo promesso di leggervi il gruffalo. Pronti? Un giorno, un topino allegro e gioioso andò a passeggiare nel bosco frondoso. La volpe lo vide, mm, che buon bocconcino pensò osservando il bel topolino «Ciao Topo, lo sai la foresta è insidiosa, dai vieni da me che ti offro qualcosa!» «Sei molto gentile, ma dico di no, mi vedo per cena con il gruffalo!» La volpe gli chiese «E chi sarà mai?» «Ma come? Davvero? Tu non lo sai?» zanne tremende, artigli affilati, i denti da mostro di pava bagnati. E dove lo incontri? Accanto alla roccia dall'acqua lisciata e del cena di fora, volpe impanata. Volpe impanata! <ride> uh, ho da fare! E la volpe sparì senza farsi pregare. Che volpe sciocca, pensate un po', crede che esista il gruffalò! Avanti andò il topo e incontrò la civetta, che scese dall'albero senza gran fretta. L'uccello pensò, che dolce spuntino, e senza indugiare si fece vicino. Ciao topo! un po', stasera sei solo? Ti va una cenetta da prendere al volo? Sei molto ospitale, ma sono impegnato. Dal gruffalo a cena, sono stato invitato. L'uccello gli chiese, e chi sarà mai? Ma come? Davvero? Tu non lo sai? Ah, ginocchia nodose. Unghione e un bitorzolo verde in cima al nasone. E dove lo incontri? Ah, qui, in riva al fiume. Ah! E mangia civette con tutte le piume. Con tutte le piume! Tremò la civetta e, vum, volò via come una saetta. Stolido uccello e gran credulone. Il gruffalo è solo una mia invenzione. Avanti andò il topo nel bosco frondoso, contento, felice, allegro e gioioso. Un grigio serpente sbucò tra l'erbetta. Ma guarda, quel topo, pensò. Che cenetta! Ehi topo, che fai nella foresta? Dai, vieni da me che facciamo una festa. Sei molto gentile, ma dico di no. Per cena mi incontro con il gruffolo. Con il gruffalo chiese, e chi sarà male? Ma come? Davvero? Tu non lo sai? Ha occhi arancioni, la lingua molleccia e ha i violacei sulla pelli. al laghetto. Ah, e adora i serpenti cotti al funghetto. Serpenti al funghetto? Ah, per gindirindina. E scivolo via tra l'erba fina. Che sciocca la biscia. Nemmeno si sogna che il gruffalo è solo una bella menzogna. oh. oh ma ecco che il topo, non molto lontano, si trova davanti un tipo un po' strano, con zan tremendo e artigli affilati e denti da mostro di bava bagnati, ginocchia nodose, terribile unione e un bitorzolo verde in cima al nasone e occhi arancioni, lingua molliccia e aculei viola nella pelliccia. Aiuto, aiuto! Si salvi chi può, ma allora esiste il gruffalo. Il mostro esclamò: Beh, topo ho fame! Saresti assai buono mangiato quel pane. Ti sbagli, mio caro. Io sono la creatura di cui tutti quanti qui hanno paura. Lo so che non sembra, ma non è una bugia. Appena mi vedono scappano via. E se non ci credi, vieni con me. Ok, disse il grufalo, ridendo tra sé. Avanzarono i due nella foresta ombrosa. Finché il gruffalo disse: Ehi, sei qualcosa? Lì vide il serpente e rimase di stucco. Gli sussurrò il topo. E non c'è il trucco. «Cormezzo, non è vero! esclamò la biscia e scivolò via tra l'erba liscia. Il gruffalo fece. Stupefacente. E il topo rispose, non sono uno che mente. Camminarono i due, senza gran fretta. Poi il gruffalo disse, una civetta. L'uccello li vide e rimase di stucco. Eccoli il gruffalo. E non c'era tutto. La salutò il topo. Ciao ciao caro amico, ci vediamo dopo. A tutti paura, disse il mostro interdetto. E il topo rispose. Te l'avevo pur detto. Andarono avanti e tra l'erba e i sassi, poi il gruffalo disse. Mmm, tu dei passi. La volpe li vide. E rimase di stucco. Un gruffalo, vero? Non era un trucco. Addio, caro topo, disse d'un fiato. E in fondo alla tana se ne scappò. Il topo concluse. Lo vedi da te. Qui tutti attorno hanno paura di me. Ma ora mi sa che ho una gran fame. Mm. Che voglia di gruffalo col salame! Gruffalo, hai detto? Eh, scusa, ho un impegno! E scappo via il mostro senza ritegno. Tra i fiori e le foglie e gli aghi di pino si siede felice il bel topolino. Poi trova una ghianda. Mm, è squisita! Che bella giornata, che dolce la vita. Fine del libro, fine della...